Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video che Kiritio seconda parte, come state? Spero bene allora questo video vi faccio vedere altri acquisti che ho fatto qualche giorno fa e quindi nulla tenù, vabbè sentirete tutto di più in questo video ma non me ne puoi fregare di meno quindi voglio un po' di compagnia sia da parte vostra che anche da parte della tv, ma vabbè ci sono i cani sottofondo, chi chissà ne frega, pegatelo così per come viene questo video. E niente, quindi ehm, se così il video vi piace mettete un bel pollice in su per supportarmi, un bel commento e iscrivetevi e attivate la campanella per le notifiche per non perdere i prossimi video aggiornamento. Andiamo avanti e ci vediamo dopo. Come acquisto appunto ho um, comprato questo qui, questo pantalone qua. Che de... Allora, um, è così, non passa neanche nell'inquadratura, però è un bel, non so se dire lì, non so neanche come chiamarlo, ma è fresco, l'ho scelto mia nonna perché ha capito quasi quasi i miei gusti. E mi piace davvero, un sacchissimo, molto bello, molto fresco e comodo, confortevole direi, anche al tatto sembra confortevole, non, so, non so se l'ha presa in piazza dai cinesi, però è sempre bello. E poi, abbinato al pantalone, ops, aspettate, allora, tenetemi. ho preso questa maglia qui, non so cosa si possa vedere, Davanti, dietro è fatta così, vedete? dietro è fatta così scompare il mio viso ma vabbè questa è la maglia e davanti è fatta così eccola qua vedete è bellissima adoro mi piace troppo un carino. Eh, questo e sono i suoi disegni la fantasia che ho avuto che mi ha scelto mia nonna è questa per vestire per vestirmi un po' così leggera d'estate bellissimo, per quest'estate diciamo molto bello vedete qua i dettagli bellissimi mi piace da matti, e nulla non c'entro niente se non che far rivedere questi mini acquisti l'altro video ho fatto vi vedere tutto ciò che volevo far rivedere tipo che ne so lo smalto che tra poco applicherò non subito non so quando lo applicherò perché sono molto pigra in questo periodo, cioè in questo periodo questa settimana mi sono, mi sono, mi sono resa abbastanza fila, quindi non so quando riuscirò a uno um, non, non so quando riuscirò ad, ad lo smalto ma presto riuscirò a applicarmelo e niente poi cos'altro dirvi um, per quanto riguarda questo video di che riccio mi eh, ho applicato la crema della protezione solare non quella di viso ma quella per il corpo ed è un'altra aspetta un qua questa qui questa è bellissima bellissima che sto dicendo vabbè scusate se ogni tanto <ride> sono tanto farnetico però eh, capite bene che sono un po' stanchina in questo caso ma non devo resistere resistiamo ragazzi resistiamo <ride> e niente allora questo packaging dall'aspetto attraente così si so può dire ma vabbè no comunque <ride> e allora capital soleil vabbè c'è scritto così è eh. nell'età contraria però perché nel senso che voi lo vedete alla rovescia però io lo vedo al dritto e c'è scritto così comunque viscic protezione solare 50 più e, e niente e al latte una crema al latte face body faccia e corpo tutto lì e 300 ml di prodotto non si vedrà mai vi giuro che non si vedrà mai la mazza però questo è quanto questo è quello che vi sto facendo vedere io ovvero quanto viene dentro di, di, di crema è vero un bel flacone, un bel boccettone, bello gigantesco pure non so cosa si possa vedere dalla telecamera ma questo è poi. Ah, qua ne indica 289 grammi per un paio di 12 mesi vabbè io l'ho aperta pochi giorni fa perché ancora non l'avevo utilizzata la sto utilizzando questi in questi giorni di mare e poi chissà quando la rivedrò magari l'anno prossimo speriamo di no che la che vado tutti i giorni al mare almeno quest'anno ma la vedo dura perché è eh, ci sono le volte che non ci voglio ma devo andarci perché mi fa bene sia alla schiena che alla panza come su so dire Già che devo scivolare di peso perché devo scendere di peso e devo farcela perché sinceramente sono troppo Non voglio dire cose che poi mi fanno body shaming non mi sembra a caso però è la verità ragazze. Eh, sì, io mi piace così come sono però sinceramente vorrei scendere un po' di peso voi direte, ma stai mangiando poco o tanto? sto mangiando ma mm, dovrei un po' regolarmi diciamo la verità, dovrei regolarmi e non lo faccio quindi mastico l'essenziale del cibo ma non l'ho tritto abbastanza voi direte, oddio che schifo cosa ti sto dicendo no ragazze, un medico che mi ha visitato l'altro giorno ha detto, ma tu non mastichi il cibo <ride> ha capito bene, ha indovinato bene infatti dovresti masticare il cibo so che è brutto a dirsi però se tu non mastichi bene il cibo non ci siamo non ci siamo perché? per il semplice motivo che eh, non va bene perché più ingrassi più, più stai male dovresti scendere di peso e poi ne riparliamo alla prossima visita che alla prossima visita appunto cioè, vabbè, non voglio entrare troppo, entrare troppo nei dettagli però questo è quanto allora ragazzi comunque questa fatta questa crema mi piace è un po' appiccicosa, ma è morbida al tatto sulla pelle la textura è morbida sul, sulle mie pelle però sul mio pH di pelle però boh la trovo piccicosa però mi piace se non volete stare delle ore a spalmarvela perché vi dico anche una cosa una cosa, una una una che ho io una la scia sulla, sulla vostra pelle fa la scia ma se siete di, que se siete di quelli che amano la scia fate voi una una una una una una una una ma una una una voi una una una una una una una la una una una una perché mi voglio abbronzare? Ovviamente non mi voglio scottare, quindi eh, scia uguale non scottamento, perché se no se mi scotto divento una lucettolina e non mi va. già Niente ragazze, questo era quello di Epi, fino adesso tra uh, um, acquistini che, ho, che mi ha fatto mia nonna per me, che vi ho fatto vedere, e' questa qui che sto utilizzando da quando l'ho aperta, perché erano le mie scorte beauty scoperte del mese. Questa è un'altra scoperte del mese, perché non, la, non so dove ce l'avevo, forse nella borsa da mare, forse nelle mie scoperte beauty, non ne ho idea. Sì, comunque lì l'ho trovata, da qualche parte l'ho trovata, non ricordo dove, ribadisco, ripeto e quindi nulla l'ho voluta riprendere e non l'ho acquistata appunto non so il titolo che uscirà fuori da questo video però che vedrete leggerete da questo video però ci tengo a precisare che l'ho appunto l'ho appena aperta l'ho aperta in questi giorni di inizio estate d'inizio estate sì per potermela portare al mare l'ho portata al mare non l'ho messa più volte ragazze perché anche lì mi scocciavo sinceramente mi andava a noia mi annoiava metterla ogni 2 per 3 l'ho messa una volta a casa e ciccia e, e va bovis appunto e va quindi nulla ragazze questo è tutto ehm... ah l'altro video che ho fatto avete visto che non l'ho fatto con lo Xiaomi, ma l'ho fatto con questo ops, con questo telefono, e vabbè, e niente. Non mi chiedete il prezzo di questo, perché non lo so di questi, comunque nulla. Mettete un bel like, di supporto, commentate, iscrivetevi a e seguitemi su Instagram. Ciao!